eccomi qua avevamo detto che facevamo questa, diciamo, questa diretta un po' particolare stasera è un esperimento che ho pensato di fare perché secondo me credo sia giusto eh, ricordarci ogni tanto di certe cose allora io adesso chiamerei con me due persone allora la prima è Cristiano che adesso faccio entrare con me. Eccoci, Cristiano. Beh, eccoci qui. Buonasera a tutti. Buonasera, René. Ciao, ciao, buonasera. Allora, eh, dimmi un po', noi comunque ci conosciamo, quindi accesso totale. spiega un attimo, cos'è accesso totale? Allora, sì, e accesso totale, intanto mentre, <ride> mentre lo faccio, eh, condivido anche la diretta sul mio profilo. Sì, ok e eh, allora eccoci qui eccoci qua perfetto ok accesso totale è una campagna di comunicazione sociale che è partita diciamo eh, è partita principalmente come trasmissione web radiofonica in un vecchio in una vecchia web radio Proprio apposta per la comunicazione sociale che era 11 Radio, che al momento purtroppo non, non trasmette più. E poi, diciamo, ecco, come, mh, dopo, eh, diverso, dopo un pochino de, di tempo di stallo è ripartita anche eh, sui, sui social. Abbiamo una pagina Facebook, appunto, accesso totale. Un, un canale YouTube e poi siamo attivi su Instagram eh, LinkedIn e Twitter e abbiamo un blog che è accessototale.home.blog ok mi permetti scusami ti interrompo Dimmi, mi permettimi a questo punto di salutare Dimmi. Chiara che è la mm. uh, ragazza sostanzialmente mia cugina e, <ride> tra, tra famiglie va bene dai. assolutamente siamo sì. tra congiunti quindi in questo a periodo porto. siamo va assolutamente bene. a posto mia, mia cugina che insomma Chiara che si occupa di darmi una mano per tutto ciò che riguarda la pubblicazione social ok eh, detto questo Salutiamo Chiara, spero un giorno di poterti incontrare come ho incontrato Cristiano. Assolutamente sì. Speriamo adesso, molto facciamo... presto. Sì. Facciamo entrare l'altra mia ospite, che è Vittoriana, che eccola qui. Ciao, Vittoriana. Ciao. ciao. ciao. ciao. Allora, Vittoriana l'ho conosciuta per un motivo particolare, che adesso vi spiegherà lei. Prego. Allora, io uh, lavoro uh, a scuola e seguo uh, alunni sordi, quindi io sono un'assistente alla comunicazione della lingua dei segni italiano, un parolone praticamente, quindi io conosco la lingua dei segni. E mi sono avvicinata a questo mondo tantissimi anni fa e... E niente, quindi mi occupo soprattutto a scuola di, di aiutarli, ecco, di rendere accessibili anche le, le informazioni, le, la didattica a scuola. E anche okay. non scuola a scuola. Poi ho la passione degli origami. E, qualche, anno passi fa, sì, qualche anno fa uh, seguivo un ragazzino sordo, un bambino sordo, all'epoca era a scuola elementare, e vedevo che lui... Conoscevo un po' la lingua dei segni e nella stessa scuola erano presenti altri bambini sordi, altri alunni sordi che non conoscevano la lingua dei segni. Allora, pensando un po', voglio unire eh, la, la mia passione degli origami con la lingua dei segni, perché per me sono eh, due cose simili: sì, hanno in comune le immagini, ecco, quindi utilizzano. Quindi, Uh, lo stesso canale visivo, ehm, e quindi niente, ho, fatto, ho proposto a scuola un progetto, Origami in LIS, l'ho intitolato, ehm, e quindi ho riempito la scuola di questi origami fatti da questi bimbi, e in più, mentre loro piegavano un origami, io insegnavo insieme al bambino che seguivo la lingua dei segni, qualche segno basilare per questi ragazzini, questi bambini, bambini che non, avevano, non conoscevano questa lingua. Allora vogliamo un tanto accennare eh, diciamo in percentuale, la percentuale delle persone che conoscono il liso e la percentuale delle persone che invece leggono il labiale. Allora io in realtà non so la percentuale esatta però posso dirti che ehm, chi quale bimbo sordo appena nato sin da piccolino Uh, impara la lingua dei segni, chi nasce in una famiglia di, di, so, con genitori sordi perché è la loro prima lingua, quindi okay. viene spontaneo, naturale a loro imparare, uh, lo imparano spontaneamente così come un bimbo uh, udente impara a, a parlare pian piano, quindi con i primi segni magari non proprio chiari, impara e poi a re, diventa una, uh, una lingua naturale però c'è una bassa percentuale, ora io non vorrei sparare numeri, però è veramente tipo il 3-4%, ma veramente poco, perché la maggior parte delle, eh, dei bambini sordi nascono in famiglie udenti, quindi cioè i genitori sentono, quindi non conoscono nulla di sordità, e non sanno neanche, cioè sanno l'esistenza della lingua dei segni, ma temono che eh, questa possa ritardare il linguaggio. In realtà studi americani hanno dimostrato che eh, anche un bimbo udente che non ha bisogno di imparare la lingua di esterni un piccolino di pochi mesi eh, viene stimolato con, con i gesti che sono naturali in quelle, a quell'età eh, a parlare quindi a comunicare quindi in realtà non è vero che ritarda eh, il linguaggio anzi lo stimola perché il bambino ha voglia di comunicare e a mio avviso e Il bambino che deve scegliere se usare la lingua dei segni e parlare, in realtà, dovrebbe imparare entrambe le cose: entrambe le lingue, sia il sì. parlato, in questo caso l'italiano, che la lingua dei segni italiana, perché ce ne sono. Ogni paese ha la sua lingua. Alla sua lingua, esatto. Eh, esempio, quindi, è... quindi non è neanche semplice se per caso. Uh, un, un sordo va all'estero, credo, cioè è un po' allora, no, però cioè, secondo me uh, i sordi si, si adattano facilmente, riescono a comunicare anche all'estero. Con sordi dell'estero eh, stranieri, riescono a comunicare pur avendo una, una lingua dei segni diversa. E credo che sia una loro capacità comunicativa che hanno, perché lo sono molto anche molto fisici, espressivi, quindi si fanno okay. capire. Allora io faccio una cosa, perché ho anch'io quella cosa che avete pure voi, aspetta. Allora, prima di iniziare eh, mi farebbe piacere che chi eh, ci sta seguendo, no? eh, Chiedere, domandare, magari do, dopo però, insomma. E se ha curiosità si può, si può comunque cercare di parlarne. Ecco. Per allora, posso, per per quello, esatto, per quello che si mm -hmm. può naturalmente, eh, chi mi conosce sa che io non mi fermo a, diciamo, a, tra virgolette, combattere contro una disabilità, ma io... Eh, eh, per, per l'accessibilità fisica nei negozi per l'accessibilità di un certo tipo cerco un attimo di, di, di, di svariare un po', un, po', un po' il tema ecco. No? Certo. e quindi naturalmente uno se riesce a capire sarebbe già tanto allora adesso io faccio partire questo esperimento e vediamo cosa mi dice fuori. Mi viene da ridere perché è la prima volta che faccio una roba del genere, quindi eh, speriamo che non sia, non esca una cosa un po'. Un po'. Ci proviamo dai, Ci proviamo. <ride> Esatto. Allora al mio tre, facciamo che okay, iniziamo a staccare uno, due. Allora, ho riattivato la voce, perché comunque bisognava riattivarla. Questo è stato un esperimento per far capire a chi ci sente come ci si trova a eh, trovarsi davanti a un video un semplice video dove non, non riesce a capire quello che viene detto ok è facile parlare davanti a un video cioè è facile comunque avere un video con sonoro però purtroppo quando quando passatemi il termine <ride> quando eh, creiamo perché io, io l'ho detto anche l'altra sera quando ho fatto la prova anch'io sbagliavo all'inizio perché dicevo mamma mia i sottotitoli perché i sottotitoli servono proprio per questo motivo perché sicuramente voi avete capito quello che hanno detto loro tramite il sottotitolo e non tramite la voce quindi eh, è questo dobbiamo cercare di immedesimarci nell'altro soprattutto quando si hanno, si ha a che fare con certi, certe disabilità volete dire qualcosa? che vabbè, eh, vabbè io ho imparato la lingua dei segni un po' per gioco sì. però mi rendo conto che non è, importan è importante la lingua dei segni in Italia non è riconosciuta ancora a livello legale, a livello okay. legislativo. Quindi okay. anche se ultimamente in questo periodo, non so, vi è capitato di vedere persone che eh, mentre eh, la protezione civile parla traducono oppure video di sindaci che eh, danno informazioni ai, ai loro concittadini e, e c'è una ragazza che comunque segna perché giustamente... Soprattutto in questo periodo, e non solo, le notizie devono arrivare. Devono essere fatte in varie, eh, in varie modalità, perché come dicevo prima, non tutti conoscono la lingua dei segni, esatto. eh, anche i sottotitoli, eh, ma anche il labiale non è semplice, perché noi pensiamo, va bene, una persona sorda usa un labiale, ma in realtà noi non ci rendiamo conto che abbiamo tanti fonemi molto simili tra loro, è eh, non, non è semplice, e li confondiamo pure noi hanno cioè, esatto, un esatto. lavoraccio veramente incredibile io non so come fanno quindi per io, questo io sì. per, questo, per questo ho contattato anche Cristiano perché io mi rendo conto che col mio labiale io questa eh, che stavolta non mi capisco io sicura che si può capire una persona che davvero ha cioè, problemi quindi ha voluto chiamare appunto questi per almeno farmi dare una mano su questo ecco. sì, sì poi in realtà mh, se uno parla non piano lentamente ma parla normalmente scandendo bene le parole in realtà potrebbero potrebbero non esserci problemi però io lavoro a scuola da tanti anni tanti insegnanti fanno fatica perché noi non ci pensiamo, cioè io anche a volte quando parlo faccio altro, mi giro, quindi la persona sorda non, non vede il mio labiale, certo, al di là dei certo. segni, e quindi lo metto in difficoltà. Eh, esatto. Veramente capita in un gruppo soprattutto dove c'è una persona sorda che non conosce la lingua dei segni, altre persone parlano, fa fatica a intervenire, a parlare, a dire la sua, perché in realtà... Eh, Spesso si dice sordo muti, ma in realtà, credetemi, non sono muti. loro. La voce ce l'hanno, ce l'hanno esatto. e, e che Infatti... tanti decidono di non usarla, ma solo perché sanno che hanno un tono di voce diverso rispetto al nostro e, o altri non hanno potuto fare una buona logopedia, quindi fanno fatica per quello, ma loro possono parlare, anzi, cioè, hanno senso. tanto da dire. Infatti questo me l'aveva confermato anche Cristiano l'altra sera quando, perché io, mi è scappato di dire sordomuti e lui eh, no. giustamente, giustamente mi ha corretto e mi ha detto che cioè, non è vero. Cioè, ha detto eh, la cosa che hai detto, tu capito? Sì, sì ma, tu, eh, ma il termine sordomuto dalla, dalla legge cioè dal, è stato sì. tolto nel 2006 qualche sì. anno fa, eh, fino a qualche anno mm. fa si diceva sordomuto, ma non cento anni fa, ma vi parlo di qualche, decina d'anni fa si usava ancora la parola sordomuto mm. Sordomuto, ok. Quindi... io, io se, mm. se posso insomma aggiungere eh, allora, intanto... che Scusate Dice... che, tolgo, che tolgo questo qua che è in sovraimpressione. Quindi... Ah, okay. ok, e no, vabbè, io mh, solo per aggiungere che anche a livello comunicativo, visto che stasera, insomma, è l'argomento la, principe, se vogliamo, della, di, questa, di questa diretta, io onestamente anche un po' per, per passione mi. mi... Mi, mi occupo eh, di, di comunicazione in un certo senso e penso che ci sia ancora molto molto da lavorare sia per rendere fruibili a tutti eh, anche il, anche lo stesso mondo dei, dei social network assolutamente eh, quale che sia facebook eh, piuttosto che youtube eh, è chiaro che poi ovviamente ogni social ha un suo, tra virgolette, eh, modo di lavorare, se vogliamo, o comunque modo di comunicare. Però mh, anche l'integrazione stessa di, di questi modi di comunicare tra loro è assolutamente fondamentale. Quindi testo scritto che può essere... Uh, anzi uh, ad esempio video che può essere corredato da un testo scritto piuttosto che co come abbiamo fatto stasera esatto. piuttosto che um, un podcast lo stesso può essere corredato sotto da un testo scritto e quindi c'è ancora tanto da, da lavorarci e sicuramente esperimenti sociali, per quanto passano il termine semplici sì. come quello di stasera, sono secondo me assol assolutamente utili per eh, quantomeno per, far apri per cercare di far aprire le menti. Soprattutto. Ad esempio, no? uno dirà, uno potrebbe dire stasera, ecco, parlano di persone sorde, ma in questo caso non c'è sottotitoli. Non e non traduco neanche. <ride> esatto, non traduci neanche, però, attenzione, io questo video, come ho fatto con gli altri che sto modificando, lo scaricherò, lo modificherò e... Metterò tutti i sottotitoli tramite il fatto che YouTube in automatico ti scrive i sottotitoli, però comunque ci devo mettere mano per aggiustarli per eh, la, eh, questo azione. problema di sottotitoli. Io infatti ci perdo sempre molto tempo per questo motivo, perché ho notato che anche Facebook quando mette sottotitoli, non ci si capisce niente. Se uno parla un po' veloce è finita. Cioè, Escono eh, scritte che non si sa da dove arrivano. Quindi questo video stasera lo terrò sulla pagina, domani lo scarico, lo modifico e a breve lo troverete con tutti i sottotitoli. Se vuoi, io posso aggiungere anche il segnato, se vuoi. Se si può aggiungere, non so, una finestrella, oppure... Eh, dovremmo farlo insieme. Cioè, mm. oppure, oppure io ti dovrei... Cioè, è, è, un, po', Più... penso, ah. un, po', è un po' complicato. Va bene, Di va bene. Comunque sì. i sottotitoli sono sufficienti, anzi. Sì, anche perché comunque così... Eh, credo che sia... Eh, diciamo tra virgolette la parola universale il sottotitolo, proprio tra virgolette. Va bene. È, va chiaro, bene. è chiaro che poi dovremmo far, dovrei fare anche qualcosa per i non degenti, non degenti, ciechi, perché attenzione, anche i non degenti potrebbero offendersi se li chiami non degenti, perché comunque ciechi... Secondo me la parola potrebbe essere la parola che sì. Anche non udente, ma infatti una eh. volta vidi un'intervista di, un, di un cieco, di un ragazzo cieco che disse, ma scusate, io vi dico non cieco, voi siete non ciechi, voi siete vedenti, voi vedete, eh. quindi perché mettere eh. quel non non è una negazione. non è negazione. È, è. È negazione quindi... Anche loro sordi, ciechi. Esatto, sono sordi, ciechi. Eh. Esatto. Esatto. sono perfettamente d'accordo anch'io con, la, con questa quindi, visione e eh, quindi anche questo deve entrare perché il eh, come si dice il politicamente corretto molte volte fa più danni che altri quindi io sono per le parole quelle giuste io sono una persona con disabilità non sono una persona disabile o diversamente abile. Quindi non sono speciale soprattutto quello lo proprio lo voglio garantire che non sono speciale perché se voglio, Cristiano sa come, come, come mi, mi composto. Quindi... Guarda, no, non, sei, non sei speciale ma se, se posso farti un complimento, seguito non, ce... non se ne ha male. Eh... Sta la... ah, che sta seguendo anche lui. La diretta, seguendo. Fai da Fai da parecchi. <ride> sta seguendo la diretta sopra noi. Quindi, Fantastico. No, no, non sei speciale, ma eh, a, modo, a modo tuo, di superpoteri ne hai. Mm. Mm. Mm, mm, questa, va bene, questa, questa, questa va bene. ti piace, dai, questa ti <ride> piace. <ride> Questo ti piace. piace. Ok, se qualcuno che ci sta ascoltando ha delle domande, noi siamo qua a rispondere. A disposizione, vai. A disposizione, perché è giusto. Cioè, eh... Anche magari, che ne so, la curiosità, no? Come facciamo a inserire i sottotitoli? E io ve lo spiego, cioè, queste cose che sono semplici, certo è che non vi possiamo spiegare tut tutta l'alfabeto, la, le lingue delle segne adesso. No, perché ti... no? <ride> magari, una sera, magari una sera si può provare ecco si può ri, ri, ritornare sul discorso e si può provare perché io, come ti avevo detto Vittoriana, mi piacerebbe impararlo però capisci che <ride> imparare una lingua di eh, Sì, però lo puoi capire. È quello, no? è quello, mi piacerebbe capirlo almeno se per caso dovessi avere a che fare con, con una persona che mi parla in quel modo io se c'è un blocchetto io rispondo tramite un blocchetto ah. scritto ecco questa è la soluzione rimanendo in tema stamattina ho saputo che anche qui a Civitanova eh, qualcuno eh, ha iniziato a creare le mascherine le ah. mascherine trasparenti sì. che eh, diciamo che già con quelle normali si soffoca con ecco, queste, quindi... classica... allora, queste sono io, io credo che siano di cocone intorno perché sono comunque nere di stoffa credo no. e abbiano la pasta del, delle labbra in tizzucchi eh, da in realtà non, non saprei cioè non li ho mai provate quindi non so quanto sì. possano essere utili sicuramente è un buon compromesso per questo sì. periodo è un buon compromesso perché per il labiale come... almeno sì, naturalmente non sono la passeggiata perché se mettete quello, mentre passeggiate eh, sì, L'aspetto cioè, è giusto eh, esatto. che la parte però, deve se... essere comunque trasparente però... Esatto. però se per dire uno sa che c'ha degli amici deve vedere degli amici che però non può fare a meno della mascherina sa sì. che la può utilizzare amici ehm, certi e sordi scusate sì. mi sto confondendo amici e sordi quindi con quella metterla un attimo e poi toglierla cioè è, è diversa Poi, io credo che più o meno potrebbe funzionare così ecco sì sì, sì. E niente, qualcuno qui, vediamo un po', io sono su Facebook, sto guardando se ci sono reazioni, reazioni, vediamo un po', aspetta eh, che spendo l'audio su Facebook, se no, rientra tutto, allora, abbiamo, no, non c'è nessuno, va bene, non c'è problema. L'importante è che comunque abbiamo fatto vedere questa cosa, che le persone ne prendano coscienza ripetiamo eh, una volta, tutti ripet ripetiamo una volta che non è per fare polemici ma è per prendere per prendere per, no, chi mi conosce potrebbe capire sì. questo eh, eh, però per prendere coscienza soprattutto esatto ma non, non credo che Innanzitutto, non credo che stasera ci, ci siano stati, stati modi che gli altri avrebbero potuto fraintendere come polemici o meno, assolutamente no, esatto e, e poi, ovviamente, insomma, non c'è nulla da essere polemici. No, cioè, no, è, chi è, chi è chiaro che. Eh, Purtroppo a livello di inclusione, io parlo anche di, da persona con disabilità fisica, ma ovviamente anche per quanto riguarda la disabilità sensoriale. È chiaro che questo è un po' sotto eh, gli occhi di tutti, a livello di inclusione c'è tanto da fare e tanto da lavorare ancora. E Sicuramente per quanto possibile, per quanto possiamo anche, con anche attraverso accesso totale diamo a te René, a voi tutta la, la, la massima disponibilità. E, e quindi insomma, così mh, abbiamo provato, provato la strada di questo esperimento sociale. Speriamo magari in futuro ce ne possano essere anche diversi altri sempre in un'ottica di crescita eh, sicuramente insieme sì sì assolutamente sì, sì. abbiamo bene. raccontato una parte della società che esatto. si è, esatto. Cioè, esatto. Sono magari più silenziosa ma c'è <ride> sì sì esatto assolutamente purtroppo è è un po' troppo silenziosa, ecco. Questo no, no, ma un... si stanno facendo sentire, cioè loro conoscono Beh. i loro diritti e Beh. si fanno Beh. sentire, sorry, sono, hanno un bel carattere. Bene, Gua bene. Guarda, io proprio mh, con concludendo, insomma, riallacciandomi a questo che hai detto tu, Vittoriana, conosco alcune persone, alcuni ragazzi e ragazze sorde e... Fanno la cosa bella fanno, è che fanno comunità. Comunità, sì, sì, sì, assolutamente. Fanno comunità e ovviamente non è eh, comunità nel senso stanno loro a parte, però proprio si fanno sentire. Sì, sì, sì, si sì sentire. anche, soprattutto i giovani. I giovani si, stanno iniziando anche loro... Uh, iniziano anche a laurearsi, quindi a, a riprendersi proprio il diritto che, cioè, ad essere come tutti gli altri, grazie anche alle figure come l'interprete, perché io non sono interprete, sono assistente alla comunicazione e sì. lavoro a scuola. Poi c'è la figura dell'interprete, che è quella che vedete al telegiornale, uh, quando vedete appunto si, sì. uh, la ragazza che traduce tutto praticamente, io ho un altro ruolo. E, e grazie anche a questa figura che sta aumentando fortunatamente eh, riescono a laurearsi, a laurearsi e quindi ho conosciuto tante persone sorde che hanno raggiunto dei posti che io a volte mi sono detta, cioè secondo me sono, sanno più di me su tante cose, <ride> sono riusciti a trovare un modo per, per dimostrare chi sono e, e spero che aumentino queste persone anzi adesso c'è addirittura l'Università un Venezia che uh, riconoscono la lingua dei segni come una lingua scelta tra inglese, francese, tedesco e tante altre lingue c'è anche la lingua dei segni Io, infatti ho voluto mi sono iscritta a questa università perché volevo mm -hmm. approfondire anche da un punto di vista teorico e non solo segni con questo, questo campo ecco. mm. bene, bene Bu buona sapersi vedi, adesso chi ci segue potrà anche, magari prima non lo sapeva, adesso lo sa. So. Io non lo sapevo, adesso lo so, quindi no. saprò indirizzare se qualcuno magari mi venisse a domandare qualcosa. Sì, Potremmo se vuoi iniziare i corsi, ci sono, li organizzano i corsi di lingua dei segni, vari mm. enti, soprattutto l'ente nazionale Sordi, che più o meno in ogni grande città o provincia organizza corsi di primo, secondo e terzo livello, che non diventi assistente alla comunicazione perché poi un livello è un corso a parte, però ti dà una buona base per comunicare, che quello è fondamentale. E okay, ok. Va bene. Allora, torno il Facebook a vedere, nessun commento, niente di niente, a posto. Va bene. È stato bello, vi ringrazio grazie. per e eh... Soprattutto, per avermi dato questa possibilità, non mi era mai capitato, quindi per me è stata eh, la prima volta, sono contenta. Quando ho visto gli origami spiegati in lì, ho detto eh, eh, abbiamo io e Gemma. Abbiamo altri progetti in campo, quindi vedrete altri video, solo ah, che ci no. vuole un po' più di tempo perché siamo in due città diverse, io ho il mio lavoro, il mio studio, non riusciamo a incastrare bene i tempi, però abbiamo dei bei progetti in atto, li vedrete. Ok, va bene, li va bene. René, eh, dimmi. Allora, ascol ascolta, ci è arrivato, mm. visto che abbiamo ovviamente condiviso la, mh, questa diretta, questa diretta anche sulla pagina Facebook eh, accesso totale. Sì. ci è arrivato, eh, voglio condividerlo con te, con Vittoriana e con eh, sì. tutti eh, che ci stanno ancora ascoltando, un messaggio eh, in privato sulla, oh. sulla nostra pagina, attenzione. Sì. Eh, lo leggo, la lista an, anzi Vittoriana, sì. vabbè non, non, sì. non ce la siamo più a preparata prima se ah, riesci sì. a seguirmi con l'IS sì ok parla sarebbe, io Provo. parla normale, normale perché io devo capire l'intera frase per tradurla perché c'è una modalità diversa non segue proprio l'ordine fra... certo. della frase dell'italiano quindi allora, parla come normalmente io parlo normalmente in caso vado... ti stoppo non... <ride> assolutamente sì assolutamente sì okay. eh, allora l'Alice è una lingua affascinante che sarebbe utile inserire a scuola fin dall'asilo. Anche se io, la persona che ci ha scritto, anche se io non la parlo. Perfetto. Grazie Bello. a te che hai scritto. perché Potrebbe essere vedere. la lingua dei segni come l'inglese. Possiamo esatto. fare anche un Beh. mini corso del, di lingua di segni fin dai bimbi piccoli perché no? Esatto, Ass perché assolutamente no. sì. Infatti, fanno l'inglese, questa comunque potrebbe essere affiancata comunque all'italiano, eh, non è male come idea. Ringraziamo la persona che ha scritto questo messaggio. Mauro. Grazie. grazie Mauro. Mauro. Grazie Mauro. Questa è pure io. Questa, ecco vedi eh, sì. ed... ecco, perché quando ti, ho, quando ti ho fatto la proposta sono andata su YouTube e ah. ti fammi un, po', fammi un po' imparare qualcosa, ho imparato, grazie. Grazie, sì. Va bene, eh, è stato un piacere avervi, quindi Vittoriana, un'altra sera, adesso decideremo quando, se ti fa piacere. Potremmo fare qualche altra cosa a bene, Ma... bene, vediamo. Cosa... Ne, ne parliamo, sì, sì, fare, ne parliamo. Sì, sì. Ok, vi okay. ringrazio. Grazie a voi. Grazie alla prossima, a te, allora te. alla prossima, Grazie. ok. Ciao. ciao, ciao, ciao. A allora, eh, ecco. lei si ascolta, ascolta lo stesso. Eh, quindi Cristiano se vuoi dire altro? Se allora, no, ti... eh, ma io direi che insomma è allora. stata abbastanza intensa Sì. ringrazio ancora Mauro in arte Gioma Gioma? Eh, Gioma esatto sì. chi ovviamente eh, anzi se, se me lo permetti invito eh, anche a seguire la la nostra pagina accesso totale eh, proprio, per, proprio anche eh, perché eh, Gioma in arte si fa chiamare così ogni giorno ci allieta con eh, tantissime vignette molto molto interessanti divertenti e che fanno pensare proprio sulle tematiche delle disabilità e dell'accessibilità Mm. È un, è il, ormai l'abbiamo ribattezzato il vignettista ufficiale di accesso totale sostanzialmente ah, certo. va bene ok René, grazie e... mille veramente per Gra uh... grazie a te e vediamo se abbiamo fatto un po' prima la diciamo Abbiamo dato l'input per no, pensare. Sicura, sicuramente sì, assolutamente. Io penso, penso proprio di sì. E dai, ci, ci vediamo allora per eh, organizziamone altre magari. Certo, assolutamente. Di serate, <ride> di esperimenti sociali. Va bene. Grazie okay. mille, René. Grazie a te, ciao, ciao. ciao Cristiano. Ciao ciao. Allora. Io intanto vi ringrazio per vi... Vi aver dato una smossa e ci vediamo prossimamente. È stato bello! Un bacio a tutti! Ciao!